Il prossimo oratore under. è diventato famoso fra milioni, sempre in viaggio, e lo stesso si prende tempo per esserci alla diciottesima coalizione anticensura. Direi veramente uno specialista ha scelto il tema, l'era delle armi biologiche è iniziato. Come possiamo proteggerci? Saluto un altro eroe dell'ora, Heiko Schöning. Sentiamo la sua biografia. Benvenuto di cuore Heiko Schöning, siamo onorati che lei è qui da noi. Heiko Schöning, autore del libro Game Over Covid, Antracial 01. Da prima assolve l'addestramento da ufficiale, dopodiché studia medicina alla Charité di Berlino in Inghilterra e in Australia. Schoening è stato direttore medico di un'azienda biotecnologica nell'ambito dell'immunologia. Ha ricevuto numerosi premi per l'innovazione e ha diretto un centro universitario per la tecnologia medica. Inoltre è stato dirigente dell'organizzazione di ricerca a contratto nell'ambito farmaceutico DRO. Fin da giovane è stato influenzato dal canottaggio come sport agonistico. Nel 2020 Schöning si è classificato secondo in Germania nel canottaggio DO per gli over 50. È plurimaratoneta, è sposato e ha due figli. Come medico praticante fino dal 2019 ha curato membri del Bundestag, alti finanziari e professionisti nel settore dei media in una clinica per tossicodipendenti. Nel 2019 Schöning aveva avvertito il pubblico che dei criminali stavano pianificando una falsa pandemia per il 2020 e ha menzionato nomi e strutture e si è verificato esattamente così. Schoening ha comprovato dettagliatamente i criminali citati, il loro coinvolgimento nell'occultamento degli attacchi con armi biologiche dell'antrace. A causa della censura mediatica sull'importante indagine criminale a che ha fondato insieme agli altri gruppi i medici per la verità e il comitato inchiesta extraparlamentare per il virus corona. Schöning è stato eletto vicepresidente dell'Alleanza Mondiale dei Medici. Eiko Schöning è stato oratore principale alle grandi manifestazioni di Berlino e Londra, allo Speaker Corner di Londra. Schöning è stato deportato dal palco e messo in isolamento per il Regno Unito. Questa detenzione illegale del 26 settembre 2020 ha posto fine alla tradizione secolare della libertà della parola in un luogo famoso. Michael Schöning parlerà oggi sul tema L'era delle armi biologiche è iniziata. Come possiamo proteggerci? Grazie di cuore, è un po' una, premier, una prima. Di solito vengo presentato come medico senza titolo da Hamburgo. Questo evento viene mandato in onda in 38 paesi in 12 lingue tradotto in simultanea. Grazie di cuore, grazie per questa buona organizzazione perché i contenuti sono eh, importanti, non la mia persona non l'evento, ma il contenuto. Quindi passo subito alla prima slide della presentazione. Cosa abbiamo qua? Ho imparato che spesso vengo fermato. Le, prime, le cose più importanti si devono dire per primo. Conoscete, conoscete il criminale Michael McManus? era coinvolto prima in uh, traffico di eroina e armi oggi è il direttore della Novavax è un produttore di vaccini Covid-19 per tante marche è molto facile, molto chiaro Michael A. McManus dal traffico di eroina e armi è direttore della ditta NovaVax, produttore di vaccini Covid-19 per tante marche. Posso capire che tanti accademici e altri dicono sì, sento tante accuse, tante asserzioni, ma dove sono le prove? E su questo vorrei concentrarmi oggi. Voglio portarvi in questa rete. E per iniziare, voglio portarvi a questa citazione e voglio citare alcune prove perché è importante. Se torniamo alla al slide prima, vediamo qui sulla foto Michael McManus che stringe la mano al presidente Ronald Reagan statunitense. Già oggi si è parlato della criminalità organizzata della mafia. Anche la signora Banner ne ha parlato. Ero con Kruse, avvocato in Svizzera. Abbiamo parlato. Dove sono le prove per questo? Il presidente Ronald Reagan dalla, è, stato, è stato portato al suo, alla sua posizione dalla mafia. Questo l'ha detto persino la televisione tedesca e riassunto tutto in questo libro Game Over. Vi leggo. La criminalità organizzata ha più volte corrotto funzionari pubblici, ha usato tutti i mezzi per elevarli a posizioni di vertice e metterli sotto il naso di chi doveva essere sfruttato. Il modello non è né nuovo né sconosciuto. Solo la scala globale della criminalità organizzata è talmente minacciosa dal punto di vista psicologico che molti cittadini si proteggono non pensando in modo coerente al futuro. Fine della citazione La vittoria di Ronald Reagan non era un caso, ma era organizzazione della criminalità organizzata. Questa frase ha una grande portata, arriva dal testo del programma dell'ARD canale tedesco, il primo canale tedesco. 28 anni dopo la conquista della Casa Bianca da parte della mafia di Reagan, la RD ha pubblicato la realizzazione da parte della criminalità organizzata. Ripeto, la vittoria elettorale di Ronald Reagan non fu un caso, ma l'opera di una manipolazione su larga scala da parte della criminalità organizzata, scrive la ARD nel 2018, a proposito del documentario Arte andato in onda dal titolo Ronald Reagan, un presidente su misura, Francia 2015. Più avanti, il bravo cittadino tedesco sente nel documentario dell'emittente di stato tedesco-francese Arte e legge nel testo del programma ARD, cito «Come è stato possibile che un attore di secondo piano sia riuscito ad entrare nella Casa Bianca con l'aiuto della mafia? Chi sono gli uomini che lo hanno aiutato?» E chi era veramente Ronald Reagan? Il documentario risponde alle domande e svela i tirapiedi e i fiancheggiatori che hanno portato Reagan nelle più alte sfere del potere. Michael McManus ha lavorato assieme a Ronald Reagan nella Casa Bianca, prima traffico di eroina e di armi, adesso come è arrivato alla, a, di, a diventare direttore? della NovaVax, produttore di vaccini Covid-19. Passiamo al prossimo punto. È tutto scritto in questo libro. Chi sono i criminali e come hanno agito? Per anni ho lavorato a questo libro. Non ha solo 450 pagine di... Eh, testo e, e due dvd con interviste di professori medicina e altri così che lo si può immaginare anche visualmente ha anche tanti grafici come lo conosciamo dalla religione che è un libro importante che sia una base fondamentale comune così anche questo libro è pieno di cose riassunte le prove concrete e chiare come ho citato per esempio la prima televisione tedesca ma anche le strutture so sovraordinate. Come sono connessi? Sono medico, non parlerò tanto di medicina, ma delle persone che ci sono dietro, gli autori criminali, perché sono gli autori che fanno sempre nuovi crimini. Invece di tutti i dettagli del crimine, concentriamoci su queste persone. Arriviamo al prossimo punto. Oggi ve lo mostrerò con questa rete di persone questi grafici sono stampati anche nel libro e come ne abbiamo appena parlato ho già citato due di queste persone, Ronald Reagan, presidente statunitense e Michael A. McMenos, direttore della ditta Novavax, produttore vaccini. Questo è molto chiaro e penso per tante persone è comprensibile che ascoltano in 12 lingue da 38 paesi, se questo si capisce, il libro è costruito sistematicamente e ci sono quattro elementi grafici che sono inseriti, ci serve una base comune per il nostro procedere, per poter comprendere queste prove in modo che capiamo di cosa si tratta e io sono qui per delucidare. Da un lato abbiamo persone in forma di carte, quadrate, rotondo sono istituzioni, come anche ditte, a forma di dado, azioni, procedure, e questi elementi vengono mossi su una, su una griglia di mulino, questo può essere un linguaggio internazionale di comunicazione con simboli, così che possiamo capirci. È un aiuto visuale che questa persona con le azioni, le persone appaiono in formato di carte da gioco, istituzioni rotonde, e le procedure, le azioni come dado e le connessioni come griglia di mulino. Vedete la sistematica? Sì. Indovinate di quale paese sono originario? Sono un vero anseatico. Aiuto sistematico. Una persona ha anche un numero o una lettera, oppure un simbolo. Come qui: sette di fiori o dama di picche. Lì ci sono persone come Friedrich Merz, anche un nome, per così dire un soprannome per lui. The BlackRock, perché era il responsabile tedesco del più grande amministratore di patrimoni del mondo, BlackRock, e Klaus Schwab, sì, un pedante organizzatore del Forum Economico Mondiale. E anche la CIA, il servizio segreto degli Stati Uniti, la Central Intelligence Agency, è nota, è anche il suo numero, in modo che sappiamo chiaramente a livello internazionale di chi stiamo parlando. Il libro è strutturato in modo sistematico, in modo che si possa vedere davvero come lavorare insieme. Questa è una cosa che vorrei portare questo, trasmetterla, che insieme creiamo una rete aperta, che non solo, non solo abbiamo il servizio di... Di informazione statale, ma anche eh, popolare. Un'agenzia di intelligence eh, popolare per questo F sta per eh, free, per libera. Noi ci perdiamo spesso anche per altri crimini che sono successi, e vorrei citare: sì, succedono grandi crimini come Guerre e bugie di guerra, vi ricordate la guerra di Vietnam? Oltre 3 milioni di morti, la ragazzina vietnamese bruciata, vi ricordate? Era introdotto con una menzogna mediatica. Il presidente ha letto in tv, siamo stati attaccati nel golfo del Tonchino, ma era una menzogna. Vi ricordate la guerra dell'Iraq, la prima guerra del golfo? la menzogna dell'incubatrice e tante altre. La domanda è anche come può un medico arrivare a queste cose? Io stesso ho lavorato in tre continenti, ho studiato alla Charité di Berlino, ma anche in Inghilterra e in Australia. Ho anche curato persone in tre continenti che hanno tentato di togliersi la vita con l'antidolorifico paracetamolo. E una di queste persone è inclusa qui, ovvero il dottor Bruce Ivins, una persona che dovrebbe essere nota come Osama Bin Laden, ma che quasi nessuno conosce. Approfondirò un po' questo aspetto e si suppone che si sia ucciso con il paracetamolo. Ho dimostrato che non è vero, ho riportato le prove scientifiche nel libro. Non vi annoierò oggi, ma anche lì ci sono articoli scientifici e prove. Chi era questo dottor Ivins? Si tratta di un attacco che ha cambiato il mondo nell'autunno del 2001. Ameritrax, è il nome dell'indagine dell'FBI, un'arma biologica è stata utilizzata per la prima volta negli Stati Uniti con il batterio letale dell'antrace. Lo spiegherò ancora meglio. Se abbiamo un crimine abbiamo quattro possibilità. O è un attacco estero o interno. O è un gruppo di autori o è uno solo. E così è stato quando ha avuto luogo questo attentato autunno 2001 che si è supposto l'Iraq come gruppo estero. Poi si è detto, ah il materiale dell'attentato arrivava dall'interno, tali USA stessi, quindi era un attacco interno. Così per sette anni si è, su, si è cercato un singolo e non più un gruppo e si è arrivato a dottor Bruce Ivins. Spiegherò un po' meglio la storia. Chi era lui? Era un normale cristiano, cattolico, ex protestante, uno scienziato. Ha lavorato con la Emergent Biosolution, e anche nell'esercito degli Stati Uniti con la Usen Breed, aveva due brevetti sui vaccini contro l'antrace e 44 pubblicazioni scientifiche, sposato, due figli, suonava l'organo in chiesa. Ecco perché ora è ufficialmente il terrorista solitario dell'antrace ed è su questo che ho indagato, in modo forense, come un commissario investigativo e posso dirvi che il tasso di mortalità, come nel caso di Bruce Ivins, è scientificamente pari allo 0%, nel suo caso. Ciò significa che questo suicidio non è stato un suicidio e molte altre prove sono a suo favore. Bisogna immaginare, si è trattato della più grande e costosa indagine dell'American Bureau of Investigation, l'FBI, e alla sua morte si sono risparmiati l'autopsia. L'esame post-mortem. Il corpo è stato cremato molto rapidamente, con il permesso dell'FBI. Anche una cremazione, cosa piuttosto insolita per i cattolici, e lo si sarebbe potuto salvare trasferendolo in un ospedale universitario per un trapianto di fegato. Il paracetamolo non arriva direttamente al cervello, ma al fegato. Di solito ci vogliono 5 giorni. E lui è morto dopo due giorni e non era mai cosciente. Non era consapevole e tutti i medici dicono, ma aspetta, è assurdo, non è probabile. E ho ricercato questo, ho indagato su questo caso. Gli attentati di Antrace 2001, come era? Seguiamo con delle immagini e un film. Gli attacchi Antrace sotto falsa bandiera. Nell'autunno 2001 si sono verificati diversi eventi sotto falsa bandiera che hanno cambiato il mondo. Sebbene oggi siamo di, siano stati in gran parte dimenticati gli attacchi dell'antrace, hanno avuto un profondo impatto sulle nostre vite. L'antrace... 01 ha gettato le basi per la narrativa odierna sulla biosicurezza. Nella settimana precedente, l'11 settembre 2001, la prima lettera terroristica dell'antrace raggiunge per posta un editore multimediale in Florida. Una settimana dopo, l'11 settembre, altre due lettere terroristiche contenenti batteri letali dell'antrace sono state inviate a Washington a due senatori. Tom Denshle e Patlin avevano precedentemente sollevato preoccupazioni in una legge dal potere sinistro, il cosiddetto Patriot Act, che l'amministrazione Bush ha cercato di far passare in fretta e furia alla Camera. Queste lettere terroristiche contaminate uccisero cinque persone e portarono alla chiusura del Parlamento statunitense e l'approvazione dell'emergenza del Patriot Act non ebbero alcuna possibilità di leggere tutta questa esaustiva legge. Nei giorni successivi caotici che seguirono l'attacco con le armi biologiche, Brian Ross alla televisione ABC iniziò a riportare la propaganda de, di tre fonti governative. Rossa, la ABC ha diffuso la falsa notizia che il materiale dell'attacco conteneva tracce di bentonite. La bentonite è stata descritta con un inquietante additivo chimico e il segno distintivo del programma di armi biologiche del leader iracheno Saddam Hussein. Il regime statunitense voleva attaccare nel, subito l'Iraq nel 2001 proprio per questo motivo. Brian Ross, beta da tre fonti ben posizionate ma diverse ABC News, ha preso i test iniziali dell'antrace, è invitato al senatore Deschla, ha trovato un additivo chimico rivelatore, il nome significativo, molto per gli esperti di armi, si chiamava betonite. È possibile che anche altri paesi lo usano, ma non è segno distintivo del programma di armi. Biologiche di Saddam Hussein naturalmente questo si è rivelato una vera e propria menzogna una bugia che Ross non ha ancora chiarito né ritrattato come è stato poi confermato ufficialmente il materiale d'attacco contenuto nelle lettere proveniva effettivamente dal ceppo Hamas Ames, eh, questo è un tipo di batteri dell'antrace proveniente dalla città eh, dallo stesso nome. A causa della sua letalità, questo ceppo di batteri è stato ulteriormente allevato nei laboratori dell'esercito americano e trasmesso a società amiche. Nell'inverno del 2001 è emerso che proprio questo batterio all'antrace proveniva dai laboratori di armi biologiche degli USA e non da un programma di armamento iracheno. Di conseguenza l'informazione dei media tradizionale è scemata. Per anni il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato il maneggiatore di armi biologiche Stephen Hatfield come un pagliacciaccio e un indiziato. Nel 2008 l'FBI ha attribuito la colpa esclusivamente al dottor Bruce Ivins, un delinquente solitario. Hatfield fece causa al dipartimento di Giustizia per oltre 5 milioni di dollari per molestie irragionevoli. Il dottor Bruce Ivins si è praticamente, quindi poi, suicidato prima ancora di essere stato accusato di un crimine. La bufala ha preso diversi piccioni con una Fava, ha collegato l'attacco terroristico dell'11 settembre a un successivo attacco bioterroristico che è stato rapidamente associato a Saddam Hussein e all'Iraq. Questa associazione era ancora ben presente nelle menti di molti americani durante la preparazione della guerra in Iraq 2003. Il dottor uh, Ivans, Ivans avrebbe lavorato per decenni nell'esercito statunitense come malato di mente durante il periodo del reato dell'aprile 2000-2000. Al febbraio 2002 Ivans era stato riassegnato al produttore di vaccini Bioport. Bioport aveva il monopolio del vaccino contro l'antrace. Cioè ha fatto fortuna e si è uh, ribattizzata come Emergence Bio Solution. Oggi produce vaccini contro il virus corona per marchi famosi. Nel mio libro. Game over anthrax 01 Covid-19 dimostro che Ivins non si è suicidato né è stato provato che fosse un autore solitario. Dottor Bruce Ivins non è un folle autore solitario. Il vero gruppo terroristico dell'Antrax 01 è attivo oggi nel Covid-19. In parte è perché gli stessi responsabili di cui ho dimostrato l'insabbiamento nel caso dottor Bruce Ivins. Sono attivi oggi. Se i criminali diventano noti, il loro gioco è finito. Nel libro Game Over i volti dei colpevoli e le loro azioni sono resi pubblici. Per questo è così importante e si stanno cercando sponsor per inviare questa prova a tutti i parlamentari, a tutti i deputati ai capi delle autorità e anche ai capi delle associazioni per posta raccomandata. Questa volta nessuno deve dire che non lo sapeva. Nessuno deve dire questa volta che non lo sapeva. Per questo motivo chiedo aiuto sul sito Buchpate presso Wirkraft. È possibile sponsorizzare libri se andate su wwwvirkraft institutenet slash Questo quindi è lo sfondo della vicenda e le prove sono scritte nel libro. Al momento è disponibile in tedesco e presto uscirà anche in inglese. La cosa importante è la conoscenza criminale pregressa, perché questa è la chiave, per così dire, e anche le fabbriche in cui viene prodotto sono effettivamente la chiave, perché non è possibile costruirle così rapidamente. Tutti voi vi sarete chiesti come è stato possibile che sia successo così in fretta. Sì, Emergent Biosolution, l'azienda in cui il presunto terrorista solitario, Dr. Bruce Ivins, ha lavorato direttamente all'epoca del crimine, dal 2000 al 2002, Avevano il monopolio del vaccino contro l'antrace e ne hanno ricavato una fortuna dopo gli attacchi. Ma è ufficialmente l'unico responsabile. Bene. E oggi Emergent Biosolution produce i vaccini Covid per l'AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax e altri. Quindi ha un quasi monopolio e questo è importante che si capisca. Possiamo davvero fidarci di questi criminali? Quindi prima di somministrare il vaccino a se stessi o ai propri figli, sappiate che proviene principalmente da criminali comprovati. E a questo punto bisogna chiedersi chi sono i realizzatori di tutto questo. E mi limiterò a citare brevemente due persone, Fuad El El-Bibri, un tedesco libanese nato a Hildesheim, è l'ammiraglio William Crue, il più elevato soldato degli Stati Uniti, che è stato nominato soldato più elevato degli Stati Uniti dalla mafia di Reagan, cioè da Ronald Reagan e Edwin Mese. Il boss di tutte le armi biologiche statunitensi era stato in grado di acquistare privatamente il produttore del vaccino per l'antrace. E solo poco tempo dopo si verificano gli attacchi all'antrace e il materiale viene provato e ammesso che provenga dall'esercito statunitense, capite? L'ho già spiegato gratuitamente in molte interviste, quindi non mi dilungherò troppo in questa sede, ma voglio comunque fornirvi una prova importante, perché questo è il domino che cade nell'intera catena organizzata e riguarda un collega medico, il dottor Richard Tubb. È stato il medico personale del presidente degli Stati Uniti, George Bush, e in tale veste ha distribuito l'antidoto all'antrace il giorno dell'11 settembre e lo ha fatto sull'aereo presidenziale Air Force One poco dopo gli attentati. Si trattava quindi di una preconoscenza criminale, perché solo tre settimane dopo si poteva sapere se c'era stato un attacco con armi biologiche, quindi era chiaramente a conoscenza del crimine e vedete qui, su questa linea temporale, cosa c'è di nuovo? Le prime lettere del terrorismo sono arrivate in Florida l'8 settembre, giusto? Robert Stevens fu la prima vittima e dopo l'11 settembre arrivarono altre lettere. Robert Stevens ha avuto i primi segni di malattia il 27 settembre. Il periodo di incubazione, cioè il tempo che intercorre prima che i batteri crescano nei polmoni e producano sintomi di malattia, è fino a 43 giorni. Questo è scienza, questo è provato. La diagnosi di antrace polmonare è stata fatta il 4 ottobre 2001 è stata una notizia sensazionale per la medicina perché negli Stati Uniti non si verificava un caso di antrace polmonare da 25 anni e il paziente è morto il giorno dopo. Il dottor Richard Tubb aveva effettivamente somministrato l'antidoto ciprofloxacina, era il medico personale di George Bush ed è documentato anche pubblicamente dalla rivista Politico, scritto con la K perché era già trapelata la notizia che l'ha data al team governativo con tre settimane di anticipo e questa è preconoscenza criminale. Bene, il punto è che in seguito, nel 2013, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di un'azienda di tabacco, British American Tobacco. Avevano anche conoscenze criminali pregresse sul coronavirus, sul Covid-19. È importante notare ancora una volta che ha dato l'antidoto, l'antibiotico ciprofloxacina contro l'antrace con tre settimane di anticipo. Sì, forse è stata solo una precauzione, una profilassi con tre settimane di anticipo? No, perché gli effetti collaterali del farmaco sono così gravi da provocare allucinazioni, stati confusionali psicotici e loro vogliono questo per gli uomini con in mano le bombe atomiche? No. Anche secondo la scienza, il 44% di tutte le persone che si ammalano di questo genere di cose viene mandato in bagno. Vorrebbero mandare al gabinetto metà della squadra di governo in una situazione del genere? No. Ma naturalmente non vogliono neanche allucinazioni e stati confusionali per persone con in mano le testate nucleari. Pertanto si trattava di preconoscenza criminale. E questo è importante. Poi nel 2013 è passato all'azienda del tabacco come membro del consiglio di amministrazione e nel 2014 ha acquistato una tecnologia per i vaccini, una società, la Kentucky Bioprocessing, che cosa produce? Vaccini Covid ottenute da piante di tabacco geneticamente modificate. Non sto scherzando, questa è la realtà. Nel 2017 si è trasferito in una società di consulenza canadese, Parallax, che fornisce consulenza a Philip Morris, Marlboro, per intenderci. Hanno anche un'azienda di vaccini, un'azienda di biotecnologie, Medicago, che produce vaccini Covid, da piante di tabacco geneticamente modificate, ora hanno ottenuto l'approvazione in Canada. Questa è la realtà e io l'avevo prevista. Ho stampato anche questo nel libro con i dati originali dell'azienda, e lo vedete qui, e della Kentucky Bioprocessing. In precedenza avevano mostrato in una presentazione aziendale che oggi le sigarette sono ancora ricavate dalle piante di tabacco e domani ne ricaveremo il vaccino. Ed è quello che è successo oggi. L'avevo previsto nelle interviste gratuite prima ancora che l'azienda lo ammettesse pubblicamente. E ora ci chiediamo chi sia il proprietario di Philip Morris, chi di Kentucky Bioprocessing e BAT, British American Tobacco, che ha sede ad Amburgo, Reynolds BAT, sull'Outer Ulster. È la sede europea che appartiene alle banche. L'abbiamo strutturato esattamente, mostrato in questo libro, e quello che vedete qui ora sono le 17 banche più grandi. Tutte hanno più di mille miliardi di dollari di investimenti. Questa è la definizione, e vedete, si tratta di una rete. Si possiedono a vicenda, è praticamente un tutt'uno. Le linee che vedete tracciate qui provengono da ricerche di scienze sociali. Tutte le prove, oltre 350 fonti, sono contenute nel libro. Professor Peter Phillips, anche lì si può capire e vedere questo, ogni singola riga. Lo spessore della linea dice i numeri, ma visivamente si vede subito. Ecco come si presenta. Ciò significa che abbiamo One Net of Finance, una rete, e questo è importante che lo capiamo oggi. Quali sono le strutture alla base? A chi appartiene? Appartiene a queste banche. Ed è per questo che il libro è importante, perché poi si capisce anche lo sfondo, come sono interconnessi. E ci sono altre strutture che guidano il tutto, facilitatori. Sì, e probabilmente conoscete il World Economic Forum di Klaus Schwab, e soprattutto il Council on Foreign Relations, i Bilderberger, la Commissione Trilaterale, la Heritage Foundation con la mafia regagnana, molto sconosciuta ma ancora abbastanza popolare a livello accademico, nel 2018 il numero uno nel controllo delle politiche, quest'anno la Fondazione Conrad Adenauer ha ottenuto il diciassettesimo posto, questi sono i manovratori e tra questi c'è anche la Fondazione Bill e Melinda Gates. E poi c'è la truppa di protezione, i protettori. Cioè, una volta, come la CIA, se si analizza la storia, come è stata effettivamente creata, Wall Street, i banchieri di investimento, è da lì che è nata la CIA, e anche la NATO. Devo anche dire la mia, ero un ufficiale delle forze armate tedesche. Ero tra gli scagnozzi della criminalità organizzata. E oggi un mio compagno, ex maggiore della Bundeswehr, parlerà qui e vi racconterà anche lui com'era l'intera faccenda. Le guerre di aggressione sono vietate. Ed è per questo che lo dico a tutti i miei compagni, a tutti i funzionari pubblici e di polizia e a tutti i soldati. Non unitevi agli scagnozzi della mafia, cioè alle guerre di aggressione illegali. Perché ero anche giovane, Anch'io ero giovane e allora non lo capivo. Ma nonostante ciò, anche ora la guerra in Siria, una guerra di aggressione contraria al diritto internazionale, un maggiore FAF lo spiegherà oggi, sì, e poi ci sono i servizi di sicurezza privati, G4S, circa 100.000 uomini sotto le armi, privati, tra l'altro custodiscono anche le armi nucleari. Poi, molto importante, c'è la sezione della propaganda, le grandi multinazionali, Time Warner, Viacom, Bertelsmann Media della Germania ne fa parte, le grandi ditte di pubblicità, Omnicom Group, Interpublic Group. Come vanno assieme tutti questi? Nel libro è anche mostrato. Vedete? Queste quattro strutture hanno persone che sono una volta di qua, una volta di là, sono solo poche persone. E nel libro sono citate per nome, dalle banche per esempio, sono 199 persone elencate con il loro paese di provenienza. Chi sono queste persone? Sono i manager del tutto, dell'intero. Ecco, ora una prospettiva. Cosa possiamo fare? Come possiamo proteggerci? Ho una proposta concreta, ovvero creiamo una FBND o una FCA, un servizio di intelligence del libero cittadino, una Free Citizen Intelligence Agency. Dobbiamo solo mettere tutto insieme in modo strutturato, anche in modo serio. E come facciamo? L'avete visto prima? Il libro presenta quattro elementi grafici e tutte queste azioni, ad esempio i progetti criminali possono essere brevemente riassunti in tale azioni. Come il Golfo del Tonchino, per esempio, o la bugia dell'incubatrice. E si può vedere, si può vedere a colpo d'occhio, quindi ci si può orientare rapidamente dove è successo e questa è la prima area che si tratti di uno o sei punti sul dado. Uno per l'Europa, due per gli Stati Uniti, tre per l'Asia, quattro per l'Africa, cinque per l'Australia, sei per altri paesi, ad esempio se avete un mix. E la seconda area è l'orientamento. Dove è il punto focale di questa azione? E l'avete appena visto? I facilitatori, protettori, ideologi, quindi direttori. Protettori e propagandisti assieme, da, da chi? Da questo viene, da lui viene questo, così potete orientarvi rapidamente. Alla fine ne risulta un codice, il codice FCA. Di queste cose, così abbiamo un numero di registrazione chiaro di ciò che stiamo effettivamente parlando. E anche le persone, come vedete, hanno un numero, un simbolo assegnato a loro e anche le aziende di cui parliamo. Quindi possiamo avviarlo così. È possibile contattare wirkraftinstitute.net, che sia chiaro. Sono convinto che abbiamo la migliore possibilità da oltre 100 anni a questa parte di sconfiggere il crimine organizzato perché così tante persone si stanno svegliando. I criminali giocano un poker elevato perché sono spacciati, il loro sistema finanziario è morto. I relatori più validi come Ernst Wolf, che ha parlato anche in questa sede presso la ZK, hanno approfondito la questione. Anche altri hanno parlato per esempio dell'11 settembre, ad esempio lo storico svizzero Daniele Ganzer, che era anche qui, ascoltateli. Adesso vorrei ancora procedere. Come oggi? Che attualità ha questo? Purtroppo è di nuovo un tedesco che lo organizza, Klaus Schwab, è la guida del World Economic Forum, è un, uh, un evento di casting che vengono spostati in posizioni e vengono formati, e ce l'abbiamo, che tanti capi di stato di oggi sono stati formati dal World Economic Forum, quello che dobbiamo capire è che è un processo a lungo termine, come viene giocato l'intero da decenni, questo dobbiamo capirlo. Klaus Schwab ha anche scritto un libro come il libro Game Over, quello è l'antilibro, il, il Covid 19, il Grande Reset, vi consiglio di leggerlo perché nessuno deve dover dire alla fine che non lo sapeva. Proprio in quel periodo era uscito un libro importante per la seconda guerra mondiale e dopo tutti dissero di non sapere nulla. Avrebbero solo dovuto leggere il libro e così anche oggi si tratta di dover leggere il libro Covid-19, il Grand Reset. Di cosa si tratta? Si tratta di una tecnocrazia, si tratta di di una tecnodittatura di per sé, ecco, e anche con armi biologiche, in effetti, viene portato avanti così che c'è la paura, così che si dice sì, per favore, fatelo. Infatti la società deve essere preparata ed è per questo che c'è sempre questa esercitazione preliminare come l'evento 201. Dove la CIA e altri si sono seduti indirettamente, hanno prepianificato l'intera cosa del COVID-19, le prove sono nel libro, con la trace anche tre mesi prima. Gli stessi autori si sono messi insieme con l'organizzazione e hanno fatto la prova eh, di tutto il gioco tre mesi prima. Questa è l'operazione Dark Winter. Bene, è proprio questo che vorrei mostrarvi ora perché si tratta di Edwin Meese, il braccio destro di Ronald Reagan e il capo dello staff di Donald Trump. Donald Trump ha ancora appeso la più alta medaglia degli Stati Uniti a Edwin Meese nel 2019 alla Casa Bianca nello studio Vale, quindi è ancora attivo. Al tavolo di gabinetto con Reagan c'era il dottor Earl Bryan, promotore della lobotomia, dei peggiori crimini del Vietnam e anche capo dell'azienda di armi biologiche Hedron. Anche David Gergen lavorava alla Casa Bianca nello stesso periodo. David Gergen è stato anche il pianificatore dell'esercitazione sulle armi biologiche Dark Winter e attivo anche oggi è membro del consiglio di amministrazione della fondazione Klaus Schwab in Svizzera. A attualità guardiamo ancora un film a riguardo così che potete immaginarvi e vedere le facce questo documentario che ho fatto girare è anche in parti del film di Robert eh, John F. Kennedy Jr. è stato anche ho mostrato Anthony Fauci, Kennedy e io, abbiamo parlato in agosto 2020, l'ho accolto all'aeroporto, siamo andati assieme, abbiamo parlato assieme, poi abbiamo fatto una conferenza stampa e poi abbiamo parlato davanti a, un, a più di un milione di persone a Berlino, una festa di libertà dell'amore e risolveremo anche il tutto in modo pacifico come tanti anche sanno, anche se poi siamo stati impediti. Sì, il punto, un mese dopo, è stato introdotto il 26 settembre 2020. Una tradizione secolare a Londra è giunta al termine. Alla Trafalgar Square volevo parlare di fronte a 50.000 persone. La polizia ha fatto irruzione nella tenda tecnica e io non ho potuto parlare. Allo Speaker's Corner volevo parlare. Sono stato poi trascinato via dalla polizia. La libertà di parola è terminata a causa di infrazione. Poi sono stato messo in cella di isolamento. e Fortunatamente molti hanno protestato. Ringrazio anche voi che eravate presenti a livello internazionale quel giorno davanti alle ambasciate e ai consolati della Gran Bretagna, altrimenti potrei essere ancora in prigione, come Julian Assange. Finché Julian Assange non sarà libero, non ci sarà libertà di stampa. Sì, anche questo va detto chiaramente, ma ora torniamo a questo video. Via col filmato. Un altro giorno di guerra fredda e ancora nessun segno. Il caso peggiore di bioterrorismo. Il nostro paese era sull'orlo del baratro. Una ricerca completa di tracce di antrace. Il sesto giorno dell'epidemia di Vaiolo la Casa Bianca ha confermato. Adesso muori, hai paura. Stiamo per entrare in un inverno buio. Un inverno buio. Abbiamo avuto questo evento vent'anni fa, c'è stato il panico per un agente biologico mortale, come oggi con il Covid, Covid, Covid. Vent'anni fa c'era l'antrace, l'antrace, l'antrace. Buongiorno, il presidente Bush sta cercando di rassicurare la nazione dopo che l'Antrace ha portato alla creazione di una struttura per gestire le email dirette alla Casa Bianca. Si trattava di un batterio chiamato Bacillus anthracis che si è verificato nel settembre 2001 e si è manifestato nell'ottobre 2001 con un bioattacco di lettere inviate a giornalisti e parlamentari di alto profilo. La prima lettera è stata inviata a un'agenzia di stampa chiamata Amy in Florida e questo intorno all'11 settembre. Interessante. Ma il panico di massa creato dal governo e dai media era antrace, antrace, antrace. Oggi Covid, Covid, Covid? Ebbene sì. Hanno creato una legge nel dicembre 2001 e questa è quasi esattamente la legge che è stata adottata ora in Germania il 18 novembre 2020. E questo era il The Model State Emergency Health Powers Act, con la bozza del 21 dicembre 2001. Sembra quindi che l'evento dell'antrace nel 2001 sia un modello per questo coronavirus nel 2020. e abbiamo molte altre somiglianze e parole in codice. È interessante notare che, come sappiamo dall'antrace, non si è trattato di un attacco straniero, ma di un attacco interno. E questo è un funzionario del governo degli Stati Uniti che ha detto, ok, questo attacco dell'antrace non è stato un attacco straniero, è stato un attacco interno, perché nel dicembre 2001 c'è stata un'importante indagine e si è scoperto che l'antrace proveniva al 100% da un laboratorio dell'esercito americano. Il governo lo ha ammesso. Che cosa è successo? L'intero panico dei mass media è passato dal 100% allo 0%. La maggior parte delle persone non lo sapeva, non ricorda l'antrace. Sanno sì, c'era qualcosa. Nel sesto giorno dell'epidemia di vaiolo la Casa Bianca ha confermato che i funzionari governativi e la polizia militare sono stati vaccinati. Sono morte 300 persone, almeno 2000 sono infettati dal vaiolo. I sintomi del vaiolo vengono osservati in 15 stati. La fornitura del vaccino per il vaiolo negli Stati Uniti continua anche in Canada, Messico e Inghilterra. Le scorte di vaccino continuano a ridursi mentre i funzionari cercano di espandere le scorte limitate in tutta la nazione. Tuttavia, nessun gruppo si assume la responsabilità della diffusione del virus letale del vaiolo, ma l'NCN ha appreso che l'Iraq potrebbe aver fornito la tecnologia alla base dell'attacco ai gruppi terroristici attraverso l'Afghanistan. Ci sono state alcune somiglianze perché c'è stata una simulazione prima, tre mesi prima degli attacchi all'antrace, nel giugno 2001, simile all'evento 201. Qui, Nell'estate 2019, quindi solo tre mesi dell'epidemia di Covid, il piano è quasi lo stesso. C'era la CIA, quindi l'intelligence centrale era al tavolo. Lo fanno apertamente, questo è il trucco. In entrambe le simulazioni, 2001 e 2019, insieme alle stesse persone, nonché alla John Hopkins University, sono coinvolti in entrambe le cose. Ci sediamo al tavolo e sì, era lo stesso uomo, Thomas Inglesby. Sedeva nella simulazione Dark Winter. Che cos'è il Dark Winter? Beh, Dark Winter era il nome della simulazione del 2001, prima che questa minaccia biologica si verificasse nella realtà. Una cosa molto interessante è che c'è un uomo del Dark Winter, uno dei pianificatori, che aveva un collegamento con il grande Reset di oggi. Sappiamo cosa sta succedendo, il grande Reset finanziario di Klaus Schwab. La crisi del 2019 ci ha dimostrato che tutti i nostri vecchi sistemi non sono più adatti al XXI secolo. Sono questi i momenti storici non solo per combattere i virus gravi, ma anche per plasmare il sistema costruendo un nuovo contratto sociale. In breve, abbiamo bisogno di un grande reset. Dobbiamo mobilitare tutte le componenti della nostra società globale a lavorare insieme. Non dobbiamo perdere questa finestra di opportunità unica. C'è un legame diretto tra Dark Winter e Klaus Schwab? Sì, il nostro nome è Mr. David Gergen. È stato il pianificatore di Dark Winter. Era seduto al tavolo con i servizi segreti con la John Hopkins University, e ora fa parte del consiglio di amministrazione della Klaus Schwab Foundation. La fondazione Klaus Schwab, ovviamente, è dietro a tutto questo e ha un legame con il già citato Grand Reset. Ecco, Klaus Schwab ha scritto un libro, il trucco è renderlo pubblico. Ha scritto un libro in inglese intitolato COVID-19 The Great Reset e tradotto. Corona, ter grosse umbruch, in tedesco, è davvero il libro da leggere con me negli anni 20 e 30. C'è un libro in uscita e nessuno dovrebbe dire che non sapeva del libro. E si tratta di Klaus Schwab. Ed ecco l'organizzazione che è cresciuta fino a diventare un mammut. Marx ha avuto un'enorme influenza sul miglioramento dello stato del mondo. Qual è lo stato del mondo oggi dal suo punto di vista? Abbiamo uno sguardo troppo arretrato o orientati alla gestione della crisi e non ci resta molto tempo per plasmare davvero il nostro futuro. Forse è così che entra in gioco il forum. Come abbiamo visto, molti allarmi influenzali si combinano tra loro. Non abbiamo avuto un'ottima risposta. Gli esempi paradigmatici sono il vaiolo per una cosa causata intenzionalmente c'è stata una simulazione chiamata Dark Winter che non è venuta molto bene. Il vaiolo ha ottenuto un punto e l'umanità ha ottenuto zero punti. E' la parola in codice Dark Winter che Joe Biden ha annunciato l'ultima volta. È lo stesso tizio che ti ha detto di non preoccuparti, che termineremo tutto questo in estate. Stiamo per entrare in un inverno buio, un inverno buio e non ha un piano chiaro e non ci sono prospettive. Credo che il presidente Donald Trump, stia rispondendo con le stesse parole. È interessante notare che non ho un piano per un inverno buio e comunque stiamo aprendo il nostro paese, abbiamo imparato, studiato e compreso la malattia. Gli scrittori di discorsi consigliano ai loro candidati di non ripetere le parole dell'avversario. Ma Donald Trump lo ha fatto. Joe Biden ha detto in molti discorsi che sta arrivando un inverno molto buio stiamo ancora affrontando un inverno buio e Donald Trump lo ha ripetuto ma non stiamo andando verso un inverno buio non so se sta arrivando un inverno buio interessante scelta di parole seguite quello che avete appena descritto a proposito dell'evento Tuo Want e del Dark Winter ok ora vi prego di interrompere il video è molto importante questa documentazione Dark Winter inverno buio è tradotto in tedesco anche l'originale inglese è disponibile gratis. Dovete prenderlo su Odyssey, Beatshoot o altri perché YouTube ha cancellato tutto. Le prove vi sono contenute. Anche Robert F. Kennedy Jr. ha utilizzato il filmato nel suo documentario. Posso anche raccomandare vivamente il suo libro sul dottor Fauci che è anche menzionato nel libro. Così sono le reti. Ed è così che stanno le cose. Per questo mi rivolgo a tutti i padri e madri responsabili che vogliono proteggere i loro figli. Per favore venite tutti assieme. Assumetevi queste responsabilità. Non sono altro che criminali. E possiamo superare tutto questo. So che è psicologicamente minaccioso, ma possiamo farcela insieme. Molto importante, c'è un libro in cui sono riassunte le prove, anche le strutture sovraordinate. Questo non vogliono saperlo i criminali, oggi ho di nuovo provato, il presidente Ronald Reagan è arrivato al potere con la mafia, fonti la tv tedesca, ma è stato detto 28 anni dopo. Quello che è minaccioso oggi sono le armi biologiche, ABC, atomico, biologico e C, chimiche. Siamo nell'era delle armi biologiche. Tecnicamente queste persone sono in grado, ed è minaccioso, e lo fanno passo per passo. L'epoca delle armi biologiche è iniziata nel 2001 con l'antrace e ci troviamo lì dentro. Per questo l'importante è che diciamo no alla criminalità organizzata, non lavoriamo più per loro, non compriamo più da loro. E le prove e eh, le vie sono mostrate nel libro, 450 pagine, due DVD, vi prego, ci serve sostegno. Che queste prove le possiamo dare anche ai parlamentari che glielo mandiamo, che nessuno possa dire che non lo sapeva, anche i capi di, eh, di ordini dei medici devono saperlo, nessuno deve poter dire di non saperlo, di non averlo saputo. Ci servono anche risorse or organizzative e finanziarie per poterlo mandare, e venite anche voi a creare insieme a noi, in una rete libera, il servizio gratuito di notizie per i cittadini in modo sistematico. Vi prometto da parte mia che non mi fermerò qui, perché sono un padre e abbiamo la responsabilità di farlo. Sono anche ufficiale abbiamo la responsabilità per questo tutti gli uomini nel mondo volete guardare nello specchio? o volete scappare? non è sano, ve lo dico come medico non, non siate sottomessi, schiavi ma siate liberi pacifici ma anche determinati con coraggio civile questo possiamo farlo insieme Grazie mille anche per l'organizzazione oggi, mandato in onda in 38 paesi, tradotto simultaneamente in 12 lingue, grande organizzazione, persone con un buon cuore, tante competenze diverse ci vogliono per questo. Prendete contatto con heiko.weercraft.net e con il sito web www.weercraft-institute.net slash Bukhpat, ci serve il vostro sostegno, grazie mille, grazie, grazie mille, è stato fantastico, credo che si debba parlare di lettura obbligatoria, game over, lettura obbligatoria, soprattutto per i politici, l'abbiamo visto. Penso che ora tutti debbano davvero uscire dagli orti. Sì, esatto, assumersi la responsabilità. Quando tutto è avvelenato non si può più usare nemmeno l'erbaccia. Dobbiamo fare una cosa e non mollare l'altra. Una vera campagna per questo libro, per arrivare ai politici. Più contatti personali abbiamo, meglio è. Non ho mai sentito una ricerca così approfondita e profonda. Bisogna ascoltarlo più volte per poterlo afferrare. Quindi grazie ancora per questo enorme lavoro di preparazione. Noi vi aiutiamo. Grazie. Ai